Sono Marco, sono a spasso per il momento con il fedele amico a quattro zampe in questo posto meraviglioso. Dopo una lunga corsa, non abbiamo spinto molto, ma abbiamo tirato di lungo parecchio. E in questo posto, meraviglioso. Quando sei in un posto così, non puoi fare altro che respirare a pieni polmoni. E durante questi due passi di defaticamento, voglio parlare con te della parte più importante di qualunque conversazione. E sto parlando dell'ascolto. Ora tu dirai che ci vuole ad ascoltare? Eh, lo so. Sentire le parole è un discorso, ascoltare è un'altra cosa, perché la comunicazione, le parole sono la parte più piccola, c'è anche tutta la parte del paraverbale, cioè dei toni che noi usiamo, e la parte del non verbale che è appunto la fisiologia, la postura, il linguaggio del corpo. E ascoltare significa osservare la persona e ascoltare tutto quello che ci viene detto a 360 gradi e non solo, questo non basta perché per comprendere al meglio tutto il discorso del nostro interlocutore e farlo rilassare o farla rilassare del, durante il nostro discorso, durante il suo discorso perché le persone a volte quando parlano non sono tranquille per farlo, farlo o farla rilassare devi lasciar terminare tutto il discorso fino all'ultima parola poi pensare, riflettere, parlo di frazioni di secondo e poi rispondere, sarà capitato anche a te, perché capita a me come capita a tutti, di eh, avere già la risposta prima che la persona termini di parlare, non si fa così, non funziona così. Un buon conversatore è un ottimo ascoltatore e quindi devi saper eh, lasciar finire di parlare l'altra persona. Mio padre in questa cosa era straordinario, straordinario. Io, questa è una cosa che porterò sempre dentro di me, di lui, la sua capacità di ascoltare. Lui proprio praticamente era come se si lasciasse pervadere, eh, si lasciasse penetrare eh, da te di tutte le cose che tu gli dici, lui assorbiva tutto e ti osservava e ti guardava e comprendeva esattamente quel che stavi dicendo, al che la sua risposta eh, o, o alla domanda o nel dialogo, nella conversazione era comunque perfetta. Perché? Perché sapeva ascoltare. Se vuoi stringere delle buone relazioni, se vuoi rafforzare le relazioni che già hai con le altre persone, impara ad ascoltarle. È la cosa più importante di tutte, di qualunque conversazione. Io mi auguro che. Ecco il Federamina a quattro zampe qui dietro. Mi auguro che ho portato nelle tue orecchie qualcosa di positivo, qualcosa che possa tornarti utile io e il tetramico a quattro zampe qui dietro, eccolo qui torniamo verso casa andiamo a farci una bella doccia che ce la meritiamo tutta ti saluto con un abbraccio